Guerrieri, guerriere, buongiorno, domande e risposte. Una domanda molto comune è quanto è faticoso fare kramaga? Posso fare una sessione di pesi, di corsa, un altro allenamento prima o dopo? Vediamo! In verità il kramaga in un certo senso è addirittura capace di ricaricarti. Te lo spiego con un esempio. Pensa alla batteria della tua macchina. Se tu lasci la macchina ferma molto tempo, se la fai riposare, alla fine ti ritroverai che dovrai cambiare la batteria perché si è scaricata. Se invece tu regolarmente la accendi e la fai muovere, la batteria si ricarica. Così funziona il Kramaga. Una volta che tu ti alleni, poiché lavori bene con il corpo, attivi la tua mente e ti senti addirittura meno stanco. E questa è la fregatura perché una volta che accendi il motore della tua macchina il Krav Maga ha un sistema molto coinvolgente come allenamento per cui ti ritrovi a faticare molto più di quello che vorresti. Per cui tornando alla domanda si può fare un altro allenamento oltre all'allenamento di Krav In teoria sì perché il Krav Maga ha la capacità di attivarti e quindi comunque di farti continuare. In pratica non mi sentirei di consigliartelo al 100% perché è possibile che tu riesca a farlo ma poi abbia difficoltà a tornare a casa.